Buonasera a tutti e benvenuti al 69 esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 17 febbraio 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del Movimento Zeitgeist Italia, coordinatore nazionale e del capitolo napoletano. E oggi vi aggiornero con notizie nazionali e internazionali. Pronti con la stampante di anzi le stampanti 3D uh, adesso che abbiamo avuto uh, a disposizione i soldi dalla Cassa del Movimento cominceremo ad anticipare per una questione di tempistica la costruzione delle due stampanti 3D che abbiamo intenzione di assemblare a Milano e a Napoli per presentarle a scuole, enti pubblici e diffondere in generale la filosofia open source finalmente siamo quasi pronti e durante la discussione del, dopo podcast cominceremo anche ad acquistare i pezzi e vedremo io personalmente vedrò di presentarla uh, entro lo G-Day che farò qui a Napoli quindi eh, ho già ottenuto numerosi pareri positivi per esempio da, da un preside di una scuola qui a Napoli però questo ovviamente ve lo racconterò dopo, durante il report di Napoli passiamo alla prossima notizia come spesso diciamo la collaborazione e soprattutto il volontariato per, per fini giusti e positivi rispondono sempre con tanti successi eh, positivi. Eh, mi riferisco in particolar modo alla campagna, eh, anzi all'annuncio che facevamo, grazie anche alla bellissima um, grafica di Massimiliano Masciugli, in cui chiedevamo aiuto alla comunità che, che ci seguiva per tradurre il materiale ufficiale uh, che ci veniva dato dalla, dalla, dal capitolo internazionale e uh, per tradurre gli articoli uh, dall'inglese che comunque noi ritenevamo giusti nel capitolo italiano. e uh, niente, È stato una, veramente una, un ottimo esperimento, un'ulteriore prova che la collaborazione è vincente. In questo caso infatti si sono presentati più di 20, 20 persone con un'autovalutazione un media alta dell'inglese con la ferma volontà di collaborare, adesso ce ne sono circa 5-6 che, che stanno lavorando veramente eh, tantissimo e in due settimane abbiamo provveduto a tradurre circa 12 articoli, quindi c'è stato uno sviluppo esponenziale e, e, e veramente... Eh, non ci, sa ci saremmo mai aspettati un risultato del genere, infatti da quando, noi, da quando io personalmente gestivo i contenuti che traducevamo piano piano, insieme anche a Daniel Riversen, eh, siamo arrivati a saturare il documento del, delle traduzioni, quindi è una risposta eccezionale e ben presto incominciremo anche a tradurre la orientation guide ovvero i primi capitoli della dell'orientation guide e della chapter guide quindi eh, ringrazio ancora chi ha collaborato a questo quest annuncio da Massimiliano eh, a, anche a Daniel che ci ha dato spunto anche, anche lui a questo annuncio e a tutte le persone ovviamente eh, che, sono, che sono presenti qui e che stanno eh, partecipando le traduzioni che ancora. grazie ancora e passiamo alla, alla prossima notizia Abbiamo provato a postare eh, il, il doppiaggio del, del fantastico TED del fondatore della campagna mondiale Israel Loves Iran, ovvero Israele Israel ama Iran. Eh, in questo TED bellissimo il, il grafico che ha cominciato così per scherzo. Una, un poster in cui descriveva l'amore la, che è rivolto verso la nazione Iran eh, ha veramente, scosso, ha veramente scosso, scosso il mondo del web e ha generato un fenomeno virale che si è diramato in tutto il mondo e ha, ha avuto risposta anche dall'Iran infatti adesso è nata una vera complicità eh, da, di puro amore eh, verso i due paesi in piena, in piena risposta ai conflitti che ovviamente stanno avvenendo Uh, verso, verso questi paesi, quindi è, è stata un'emozione davvero postare questo, guardare in prima, in prima, eh, in prima azione questo, questo video e postarlo ovviamente uh, l'abbiamo messo a disposizione di tutti perché uh, le persone capissero che in realtà le persone uh, non se ne fregano niente di queste inutili guerre ma vogliamo, <ride> vogliamo diffondere questo messaggio che è di puro amore, eh, come ho già ripetuto prima, è messaggio di speranza e che si sta espandendo sempre di più e non è più un sogno uh, di, un singolo, di una singola persona ma è diventata una realtà che si sta espandendo sempre di più uh, vi, eh, vi, vi rivolgo ancora all'invito a guardarlo e a, a gioire di questo, di questo buon momento intervento passiamo alla prossima notizia finalmente online, il, il talk del professor Paolo Valerio che abbiamo il piacere di ospitare qui a Napoli. Il professor Paolo Valerio è un professore eh, e docente alla Federico II di Napoli, eh, direttore del, del centro di neuroscienze eh, alla medesima università e si occupa di psicologia clinica in particolare. Nel suo bellissimo talk ha parlato dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze, in particolar modo ha spiegato per filo e per segno uh, una tematica che oggi, uh, in questo periodo storico politico italiano, è molto scottante, ovvero quella dell'omosessualità, incominciando a sfatare de determinati miti, ovvero se, se, se è o no una patologia, se è o no genetica e soprattutto... Uh, un messaggio di speranza eh, scientifica ovviamente con tutte le fonti a portata di mano il professore è stato ben disposto eh, di inserire la, le, le sue slide il suo intero intervento sotto licenza Creative Commons uh, Verso, le slide sono non attribuzione mentre il video eh, condivide allo stesso modo quindi eh, il professore ha dato prova di essere non solo uno scienziato veramente eccezionale ma di essere anche una persona umanamente splendida e quindi ci siamo promessi insieme anche al suo assistente, assistente Claudio Cappotto che mi ha contattato quest'oggi di, uh, di uh, collaborare ancora insieme soprattutto su progetti inerenti alle tematiche del movimento per quanto riguarda sfatare miti e dogmi che le persone, che le persone hanno per, uh, per progredire a livello umano e razionale soprattutto quindi vi invito a guardare questa bellissima conferenza uh, perdonate se l'audio è leggermente scadente però uh, non avevamo altri, altri punti da, su cui registrare l'audio la prossima volta ci, uh, ci premoniremo nella maniera più congrua e uh, successivamente verranno, verranno diffusi uh, i, i talk di Emanuela Riccardi, il mio e poi anche del bellissimo intervento della nascita del, del gas qui a Napoli. Ok, Summit Firenze 10.10 Jacopo Mistani che presenta Open Source Ecology, abbiamo diffuso il, il video di Jacopo che ha partecipato al Summit Firenze 10.10 +10, in cui ha spiegato Open Source Ecology in generale eh, come è, com è, com è composto da che è composto e soprattutto le novità italiane, quindi presentando la CEP Press e la nuova mentalità open source che poi si strutturerà in una filosofia denominata Open Source Economy che è ormai presente in tutto il globo e che eh, si fa spazio in contrasto con questa economia di dato creando un'economia un eh, creativa e assolutamente più qualitativa rispetto a questo paradigma che ormai sta sprofondando uh, secondo noi e anche secondo tantissime altre testimonianze accademiche e non uh, legate o non al movimento Zeitgeist. Questo è un articolo che abbiamo avuto piacere di tradurre e ringrazio Daniel Liversen per averlo, per averlo tradotto e, uh, e, e successivamente avermi, uh, avermi fatto diffondere sul, sul nostro blog e sui nostri canali social. Questo è veramente molto bello in quanto è una testimonianza che se effettivamente fosse reale eh, cambierebbe l'assetto mondiale eh, dell'economia, in quanto parla appunto della Cina che sta pianificando la terza rivoluzione industriale di Ritkin. Ovviamente questo è un punto interrogativo in quanto eh, prende, prende spunto da un articolo del London Times in cui eh, si afferma che la commissione del, del, partito, del partito comunista cinese ha letto e sta studiando il libro La, la terza rivoluzione industriale di Geramerica quindi noi ha anche fatto diversi interventi alla Commissione europea in cui sta cercando di spiegare uh, questo nuovo modello di, di sviluppo internazionale che si basa sulla condivisione dell'energia delle risorse sia umane che materiali uh, che sembra quasi dire uh, adottate un'economia un di tipo open source quindi ci siamo molto, molto vicini e se, ad uh, se adottate veramente questo potrebbe cambiare realmente lo scenario economico mondiale ovviamente sta, sta ai cinesi valutare se questo, se questo paradigma uh, andrà in conflitto sicuramente andrà in conflitto con quello, adesso, quello odierno vedremo se uh, uh, avranno la lungimiranza di adottarlo uh, um, anziché uh, com come, lo sta facendo adesso, come lo stanno facendo adesso gli Stati Uniti oppure uh, in modo molto rallentato lo stanno, stanno appunto pensando di sviluppare uh, quindi leggetelo ed è, molto, molto, è, breve, è un articolo molto breve ma è molto, è molto carino ora uh, sarei Ah, le notizie internazionali di, del, nostro nuovo, del nostro nuovo ambasciatore tra virgolette Marius che mi piacerebbe che ci spiegasse un attimino cosa sta succedendo a livello internazionale quindi passo la parola a lui e lo ringrazio anticipatamente vai Marius Buonasera eh, sì, eh, ho avuto occasione di parlare con un paio di admin eh, spagnoli portoghesi eh, e argentiniani eh, la situazione diciamo che mediamente è buona per quanto riguarda la diffusione delle informazioni cioè, stanno utilizzando anche loro eh, la stampante 3d in tutte le riunioni eh, con il pubblico stanno eh, cercando di sensibilizzare le persone stanno eh, diciamo che anche se a ritmo lento stanno comunque crescendo um... <coughs> Io ho introdotto la questione del, dell'orto urbano in, in Argentina, ho avuto occasione di parlare con un ragazzo che mi ha riferito il fatto che in Argentina eh, fino ad adesso ehm, non, si, non se n'era parlato, anche perché l'economia dell'Argentina ehm, diciamo che è un'economia basata su persone che o che se posseggono eh, delle eh, proprietà che potrebbero coltivare, eh, le, le chance sono due, eh, uno eh, coltivi, dopodiché raccolto, eh, una delle poche cose che puoi farlo, fare è eh, esportarlo, oppure ci sono tante altre persone eh, che magari hanno la terra, però eh, lavorano per compagnie, eh, per compagnie che non, non c'entrano magari con l'agricoltura, e quindi dedicano il tempo a quello tralasciando la, le terre così, eh, quindi c'è un'abbondanza di terre che potrebbero essere utilizzate. Um, per quanto riguarda la Spagna il Portogallo, il, eh, il Portogallo eh, sì, sta, sta crescendo anche come, come membri, eh, la situazione è un pello un più diversa, loro eh, si paragonano un po' alla Grecia per, per quanto riguarda la, la retribuzione, però comunque sia, stanno cercando comunque di ehm, ad esempio di mettersi in contatto con, eh, anche con eh, altre persone ho avuto notizia che due italiani sono andati in Spagna, due nostri membri, però non ho avuto purtroppo non, non mi hanno detto, non mi hanno fatto no mi, a, mi sarebbe piaciuto eh, informarmi anche su questo e, stanno stanno diffondendo mh, del materiale stanno utilizzando ehm, cosa, cosa dire ehm, da, si stanno dando da fare nonostante ci siano continue critiche specialmente per quanto riguarda il primo film eh, che valutano eh, come mh, inopportuno diciamo Um, poi uh, ho avuto notizia che in Australia e in Canada stanno criticando abbastanza il movimento, tanto che in Australia uh, alcuni membri um, superiori diciamo, del movimento uh, hanno, hanno abbandonato, il, abbandonato il movimento per formare una nuova organizzazione, comunità, che si chiama The spirit of community che eh, raccoglie le stesse idee. E, m, le due motivazioni per cui hanno abbandonato, eh, quelle che mi sono state riferite, è stata: una, ehm, per il fatto di essere stati criticati eh, dai multimedia, dai media, scusate, e seconda cosa, perché la gente non è, non è attratta né, né dal primo film. Nel, dal nome di Zeitgeist che considerano inopportuno per uh, un movimento um, hanno cercato di mettersi anche in contatto con um, il fondatore di Free Economy uh, scusate non mi, non mi viene ora il nome What che boy però boy? Um, è, è, è, ha detto che parteciperà allo z day eh, dell'Inghilterra e non della Spagna eh, perché un admin spagnolo l'aveva invitato Vincenzo poi ti passo la parola Ok, sei completato va benissimo, ti ringraziamo Comunque il fondatore di Free Economy, ovvero anche di Just for the Love, si chiama Mark Boyle Va bene, eh, allora hai concluso tutto il tuo intervento? Ok, grazie Va bene, la situazione come avete potuto vedere, eh, ascoltare è disparata cioè, No, dis disperata, è un po' diversa in, in diversi capitoli e soprattutto abbiamo parlato molto spesso anche in privato nel nostro movimento che il primo film diciamo, all'inizio può attirare parecchio però ovviamente ha determinati elementi che ora non ci appartengono più infatti a GDL nuovi arrivati lo riferiamo come, come, prima, come, primo, come prima cosa e quindi eh, ci discostiamo dalle tematiche del primo, del primo film perché non ci appartengono totalmente eh, ovviamente il, il terzo film ovvero Zeitgeist Moving Forward è quello che ci appartiene di più nel senso che lì si parla essenzialmente di tematiche meramente eh, scientifiche e soprattutto eh, cerchiamo di costruire anziché eh, distruggere eh, eh, diciamo, concetti dogmi no? che le persone diciamo, non, non, non abbandonano no? perché non vogliono farlo essenzialmente. Quindi non ci interessa, quindi andiamo avanti con le, le nostre iniziative sociali culturali che stiamo portando avanti sono ben accette tutti, insomma, come le tematiche open source che stiamo mm, provvedendo a discutere. Quindi adesso passerei la parola ai coordinatori dei, dei GDL o gruppi di lavoro che provvederanno a, a spiegare un attimo il, i loro aggiornamenti e che cosa hanno, hanno fatto di bene in queste, in queste due settimane. Uh, chi vuole parlare per primo? Davide? Va Bene, se volete vi un po' su Milano. Ok, vai. Ah, per Milano ci sono un bel po' di novità, abbiamo... Siamo reduci da una presentazione al chiama Milano che ha trasferito poco nella nuova sede di Via Laghetto 9 e, e inizialmente era stato un disastro perché il proiettore non aveva un telo su cui proiettare i muri hanno degli affreschi e non, non si possono toccare e l'avevano posizionato lontanissimo dalla parete, io avevo recuperato un telo per proiettare ma a minuscolo rispetto all'immagine che proiettava alla fine ci siamo un po' ingegnati, abbiamo avvicinato il proiettore e ce la siamo cavata è arrivata anche un sacco di... cioè un sacco... siamo stati una ventina, ma venti buonissimi cioè persone molto propositive, molto interessate, abbiamo preso un sacco di... di contatti per farvi degli esempi c'era una coppia da Vicenza che ha letto dell'incontro a Milano ho preso l'unità a Milano per chiedere un po' come funzionasse con Zagast Italia che avevano già tirato su altri 5 amici per fare proiezioni e per um, eh, fare laboratori di idroponica o progetti simili. Quindi eh, li sto mettendo in contatto con Dennis Dobri che è di Vicenza e comunque con tutta l'area veneta che, che sono persone molto in gamba. Lui fa anche il mangiafuoco, è un grande artista e voleva anche eh, proporre magari delle collaborazioni durante delle esibizioni estive magari si potrebbero mandare i film a Zyger's quindi è un, una persona molto attiva poi un'altra una cosa fantastica della giornata una signora di una certa età eh, con il suo figlio e il suo comune e praticamente eh, ci ha detto proprio letteralmente mi avete cambiato la vita, prima mi sentivo sola Adesso ho di nuovo uno scopo, prima ero depressa, cioè veramente... E poi un'altra cosa toccante, ho detto, è un po' che vi seguo ma non mi sono mai fatto avanti, fatta avanti perché non mi sentivo all'altezza, ho solo la terza media e lì proprio mi hanno detto guarda, non, non è assolutamente un handicap avere la terza media, non siamo scelti, non siamo... Uh, Un'entità um, strana, siamo fatti da persone um, comuni. Ci abbiamo pensionati, studenti, uh, lavoratori disoccupati. Cioè, nel, nel nostro in Tagest gli attivisti sono molto eterogenei, ognuno dà, dà le proprie particolarità, i propri punti di forza. Vabbè, comunque, l'incontro è stato molto propositivo. Abbiamo preso molti contatti e adesso sto mandando le, le varie informazioni aggiuntive. Ehm, per il resto, un altro ragazzo, per esempio, ci ha chiesto istruzioni per sistemare il suo PC che aveva Windows e non si muoveva più. È stato mandato in... cioè, gli abbiamo suggerito di venire con noi al PC Officina, che è un'associazione un dove si, fa, recupera, si recuperano vecchi PC e si insegna alla gente a installare Linux. Quindi... Eh, visto che useremo quel, quel posto anche per uh, portare avanti il nostro progetto di, di creare l'immagine poi da installare su tutti i computer eh, useremo questa sinergia tra noi e loro per uh, anche indirizzare attivisti o comunque persone interessate a sistemare i loro computer poi ehm, abbiamo anche conosciuto un ex tecnico Rai che, che si occupa di montaggi video eccetera quindi si... Si è subito interessato al progetto di video che stiamo preparando per no, promuovere l'Oddata Day. E, adesso sto per mandargli, appena finisco la reportistica, gli, gli mando il contatto di un altro attivista che sta lavorando a questo bellissimo pro, pro, progetto di, di video. Ci sta lavorando anche Veronica, eccetera. E, che altro poi coltivando l'orto conviviale che è il nostro progetto di orto urbano in collaborazione col Politecnico Avanti, eh, per il momento noi vabbè, oltre a aiutare anche, le varie faccende dell'orto stiamo lavorando un po' per un progetto di idroponica comunque di sperimentazione agricola anche mh, semplicemente eh, un po' la, la, la documentazione sulla fase di semina su come fare la rotazione dei raccolti visto che hanno fatto delle aiuole eh, poi tra l'altro questo lunedì ho partecipato al Instagram che sono un incontro mensile quest'anno a Milano e ho incontrato un mio vecchio compagno delle superiori che presentava il suo ultimo libro, I semi, la terra, e eh, vedrò di chiedergli delle collaborazioni per, per darci una mano con la semina all'orto Cittadino, magari anche aiutarci per altri progetti simili. E per lo ZD andiamo avanti, siamo abbastanza mh, a buon punto anche con eh, il programma di cosa fare, anche se stiamo ancora un cercando una sede poi dove svolgere lo ZD. Abbiamo scritto una lettera da, consegnata dal Politecnico per chiedere un'aula magna, vediamo un po' se eh, saranno disponibili e a che costi <ride> ci proporranno eh, l'aula, altrimenti abbiamo... Da vagliare anche altre due, due sedie, vedremo un po' un attimo nei, nei prossimi giorni. E, e poi ovviamente stiamo per, per fare l'ordine alla stampante 3D, quindi direi che la, la prossima grossa attività sarà proprio quella di, di montare la stampante 3D. Ok, grazie, eh, beh, abbiamo fatto un report eh, di gruppo cittadino, passerei la parola nuovamente al un coordinatore di un gruppo di lavoro c'è cioè Massimiliano ma Masman, tu dici ci sono novità eh, ciao ragazzi eh, novità grosse grosse a livello di gdl grafica eh, non ce ne sono a parte quelle che hai citato tu ovvero la pubblicazione della conferenza sull'omofobia eh, e l'inclusione sociale eh, l'editing uh, delle conferenze che abbiamo fatto al forum di Firenze 10p10 sono praticamente pressoché finite e, um, e, um, e niente adesso um, di lavori in sospeso eh, a livello del GDL grafica siamo molto a buon punto c'è l'infografica per Facebook eh, di cui doveva occuparsi Alessandro che è ancora un po' in alto mare non ho, non ho ricevuto feedback comunque eh, vedremo eh, eh, eh, niente. e niente poi eh, ho dato una sistemata un po' ehm, alle fonti grafiche, eh, alla cartella mediafire Fire dove, dove tengo le fosi, siccome cominciava a essere un po' affollata. Eh, gli ho dato un po' una... Ehm, l'ho razionalizzata un po', l'ho suddivisa un po' in più cartelle perché cominciava a essere molto affollata di cose eterogenee e allora mh, le ho divise un po' di più in sezioni in modo da trovare più facilmente eh, le cose anche in vista appunto del, del discorso eh, della produzione di, eh, di grafiche per, per lo, lo Z-Day eh, riguardo a quest'argomento del, dei volantini eccetera per lo Z-Day eh, niente il gdl grafica è a disposizione per qualunque necessità eh, abbiano i vari gruppi eh, niente chiedete chiedete a me per se avete bisogno comunque le, le informazioni sono anche eh, reperibili nella home page del, del gdl grafica eh, e, e niente poi eh, per email eh, mi è stato chiesto ma poi sarà una cosa che magari ne discuteremo dopo non lo so eh, se, eh, se c'è uno, uno, standard, uno standard grafico o nel senso di resa grafica di, di, di modo di comporre il, il volantino per quest'anno io eh, per quest'anno eh, non, eh, non, non, non mi sembra non ci sono eh, direttive così stringenti però al limite se ne può discutere ecco eh, per quanto riguarda il gdl grafica tutto qui Ok, grazie Masma e ehm, anche Daniele Bodighe. Daniele, hai qualche novità dalla GDL tecnologia? Allora, eh, la GDL tecnologia ho visto io dare la partecipazione, però guarda c'è per quanto riguarda i progetti allora eh, vabbè, la stampata 3D è stata completata e sto sviluppando quella completamente in plastica Adesso eh, cioè, appena acquisteremo le parti vedrò di portarla a termine nel più breve tempo possibile in modo da dare la possibilità a chi vuole costruirla di farla eh, per quanto riguarda invece l'estrusore per plastica riciclata sono in contatto con un'azienda che forse ci prepara una vita decente per eh, un costo intorno ai 100 euro assicurandogli poi di poterla vendere a tutto il mondo e bla bla bla in questioni economiche eh, però comunque Abbiamo una vita a 100 euro e forse riusciamo a fare l'estrusore a prezzo in un prezzo che rientra nel concorso, eh, e questa è una buona. Eh, poi per il resto, non ci sono, novità. ok. Grazie, grazie per le novità molto strette, ma qualitative. Uh, non so chi c'è, chi, chi altro c'è? Di qualche altro gruppo di lavoro, non vedo nessuno, quindi faccio passare due secondi. Altrimenti, prenotatevi. Ok, allora passo direttamente alla reportistica di gruppi cittadini, Davide ha fatto un ottimo report della città di Milano, lo ringrazio, lo ringrazio per questo, posso fare direttamente il mio report così poi mi sentisco e successivamente passo la parola agli altri coordinatori. Ok, Quindi abbiamo, abbiamo concluso le conferenze con una soddisfazione media, direi, dei quattro incontri, il primo incontro è stato subito super visitato dalle persone in sala e anche in rete col professore successivamente la, la conferenza di Emanuela sulle sulla net generation è stata abbastanza frequentata successivamente l'abbiamo fatto insieme io e Manuela abbiamo fatto insieme la presentazione, eh, ovviamente due talk diversi nella stessa giornata e come ho detto prima è stata abbastanza soddisfacente e, e poi la cosa, la, il talk molto interessante è stato quello di, di Maximiliano che ha portato Giovanni Mareschi, uh, che uh, è l'organizzatore dei gruppi gas uh, qui a Napoli, un ingegnere delle telecomunicazioni che, uh, che ha cominciato questo progetto circa un, un, anno, un annetto fa, se non vado e con circa quattro persone, ora ne sono circa in 100 e veramente stanno cominciando a a rompere gli schemi con questo, con questo nuovo modo di acquistare eh, in maniera critica, eh, lungimirante e soprattutto eh, eh, con molta, eh, con mantenendo l'attenzione verso il territorio locale e eh, cercando di, di restare sempre eh, a, a chilometri zero ovviamente. Eh, dalla conferenza sono, sono, hanno partecipato eh, circa tre famiglie e uh, hanno garantito che uh, nei prossimi 15 giorni porteranno almeno una famiglia uh, amica. Di loro e quindi uh, probabilmente raddoppieranno, se non triplicheranno vedremo un po' gli sviluppi e, e niente, quindi al 70% è nato un nuovo gas nella, nella Municipalità di San Giovanni a Peduccio, Barra e Ponticelli di, di Napoli un, un gas che chiamiamo Zeitgas appunto, e con, eh, cercheremo un attimo di, um, di, di strutturare questa nuova filosofia qui per, per far conoscere alle persone eh, questo sono metodo di, uh, eh, di consumo. La cosa bella è stata l'incredulità delle persone verso il progetto nostro, soprattutto verso di noi, nel senso che loro non riuscivano a credere che noi facessimo tutte queste cose in maniera gratuita e, uh, e quindi eh, noi abbiamo spiegato che il nostro è puro volontariato e gratis deve rimanere per sempre e uh, sì, poi spiegherò anche come Dani mi sta scrivendo sotto uh, un cosa anche e niente, comunque molto, molto interessante questa cosa e, uh, le persone ormai non credono proprio più nella, cioè, almeno quelle che abbiamo conosciuto non credono più nella, uh, nella buona volontà delle persone e soprattutto soprattutto noi ci stiamo attivando sempre di più per spingere, che, spingere questa nuova mentalità affinché le persone non solo partecipino a queste, questi progetti per, eh, per fare un attimo, riprendere un attimo quella che è la fiducia verso il prossimo, che è una cosa essenziale per avviare qualsiasi tipo di collaborazione eh, poi ovviamente vi, vi informerò su tutti, eh, su, su tutti gli aggiornamenti e tutti gli sviluppi, ovviamente abbiamo registrato questa volta eh, anche questa volta e quindi manderemo online anche il l'intervento di, di Giovanni che ovviamente sarà in Creative Commons come le altre cose e eh, mostreranno gli, gli sviluppi della loro, del loro territorio e speriamo ben presto di mostrare anche i nostri. E ringrazio Maximiliano che è presente qui, che si è attivato in maniera davvero, davvero veramente eccezionale per realizzare queste conferenze soprattutto per il gas e abbiamo anche in mente di incontrare il sindaco De Magistris per spronare Uh, ancora una volta la questione delle banche del tempo uh, se non sarà possibile ottenere un meeting col sindaco ovviamente uh, lasceremo perdere e faremo come abbiamo fatto adesso quindi uh, faremo una presentazione di un, una conferenza di presentazione e creeremo anche un, un capitolo di, della banca del tempo quindi ci stiamo strutturando anche qui sul territorio oltre ad avere, avere la volontà di presentare le rep rap, rap Ah, La RepRap qui a Napoli, uh, vi dico anche che un professore in una scuola di Sant'Antimo in provincia di, Na di, di Napoli appunto, uh, è rimasto uh, letteralmente stupefatto da questo nuovo dispositivo, gli ha inviato il trailer della, della stampante 3D e addirittura si è offerto per, per finanziarla totalmente. Noi ovviamente abbiamo risposto che non, non c'è alcun bisogno in quanto abbiamo già i soldi nostri nella, nelle nostre casse che recupereremo grazie al crowdfunding e uh, quindi lui ci ha, ci, ha, ci ha messo a disposizione una sala con, con tutti gli alunni che riesce a far entrare in questa sala della scuola uh, con un impianto audio-video e possibilmente anche con una, uh, con, una, con una connessione internet per effettuare una, una diretta streaming quindi uh, mostreremo Contemporaneamente, sia con i 3 che la stampante 3D uh, a Napoli, qui uh, come facciamo sempre nelle, nelle scuole perché comunque vogliamo affacciarci a quelle che sono le menti giovani e, e fresche essenzialmente, uh, senza ovviamente lasciare indietro gli altri. Quindi, uh, per me, questo è il mio, mio report è finito. Quindi, passerei la parola a, qualco, a qualcun altro se ce l'ha. Prego, Beh, ragazzi, ottime notizie. Complimenti a tutti. Veramente, uno meglio dell'altro. Beh, Noi proprio in sera siamo visti con altri, erano in sei, sono due ragazzi nuovi, di cui uno è appunto Mario e altro Valerio e altri due ragazzi non sanno poter venire, però voglio far sapere che siamo già il doppio rispetto a quanto eravamo un mese fa e abbiamo già in programma come avevo già fe... annunciato una serata per la fine di questa settimana o più probabile la prossima. E volevamo anche riuscire a fare un evento per lo Zia Day, che tra un mesetto ormai eh, però a questo proposito volevo parlare un po' per quanto riguarda la possibilità di, avere, di riuscire a prendere il video da eventi che facevano tipo a Milano o Verona. Mi ricordo che ne avreste parlato, però poi dovremmo parlare di questo. E anche come avevamo già detto nello scorso Team Speak, anche la red vorremmo parlare con eh, Dariente Poldi che della possibilità di acquistare i pezzi o come ci si dovrebbe comportare perché abbiamo già un posto che sarà possibile sia costruirla che tenerla e quindi magari se si riesce a fare tutto nel giro di un mese riuscirà anche a utilizzare la tecnologia da te, no, ma questo lo sapete dire voi. Per il resto domani sera vi farò un hangout, eh, tra di noi dovremmo essere una decina, più di dieci mi sembra che sono hangout non si possa stare, una decina per definire la seconda serata, finire di definire la seconda serata, e poi parlare anche, presentare Open ai ragazzi del gruppo, spiegare come usarlo perché... Proprio ieri ho finito di sistemare i vari sistemi di notifiche, quindi insieme a provarlo, e non so, vedremo come va, se riteniamo possa essere un buon strumento, lo, lo proporremo anche per voi. Secondo me è delle buone potenzialità. Per il resto, beh, siamo, cerchiamo di raccogliere sempre più gente, ottime le iniziative che sto sentendo, molto concrete. Se fosse possibile, sarebbe utile riuscire a, a creare un sistema perché in modo che si possano condividere facilmente le esperienze fatte dagli altri gruppi e consigli su come portare avanti. Comunque per questo quattro lì non mi posso lamentare, siamo pochi ma incominciamo ad andare avanti, pensando che abbiamo iniziato da un paio di mesi soltanto. Ok ragazzi, c'è qualcun altro? Daniel, hai qualche novità? Uh, qua in provincia di Trento stiamo per organizzare la proiezione di Guys Moving forward, forward il 4 marzo a, precisamente in un posto che si chiama Levico Terme. poi il 10 marzo ci sarà Culture in Decline e forse riusciremo a, ad avere da quanto ho capito la versione doppiata della seconda puntata di Culture in Decline e il TED sempre di Peter Joseph ok Grazie. Uh, Diego, vedo anche di uscire mai da Firenze. Diego, qualche, uh, qualche novità? Ciao a tutti. Ciao, a tutti. Mm, ciao. Sì, ciao. Noi abbiamo fatto una presentazione qualche giorno fa in una scuola, in assemblea di una scuola qui vicino a Firenze. E niente, è bene. Abbiamo fatto sia il biennio che il triennio, quindi tutta la scuola. E comunque non era un'assemblea obbligatoria, quindi insomma, erano chi era lì era interessato e c'è stato un bel seguito. Gli ho mostrato le pillole, quelle fatte dal nostro capitolo, una parte di quelle, il, il TED, anzi l'RSA di Ken's Robinson, e poi video vari tecnologia stampanti 3d macchine automatiche e ragazzi gli è piaciuto sembrava interessati ok ti ringrazio c'è qualcun altro ragazzi yeah, vedo che c'è Stefano Musaico Stefano qualche novità eh, no direi di no stiamo cercando di organizzare una proiezione eh, però siamo ancora in alto mare, dobbiamo trovare la sala, il proiettore eh, poi qui a Bologna non siamo in tanti quindi stiamo anche cercando di raccogliere un po' di gente per fare qualcosa ok, ok eh, ti ricordo che c'è anche il nuovo coordinatore del GDL Arte che si chiama Andrea Concia che puoi contattarlo e, e niente, si sta, si sta muovendo anche lui per, per attivare il gruppo bolognese sì, sì, lo conosco, è un mio amico, eh. solo che appunto siamo in due, più Christian, che ultimamente non lo sto vedendo tanto, eh. sì, quindi tre o quattro, un altro. C'è un ragazzo che mi ha contattato su, su Facebook, Antonio, non mi ricordo il cognome, devo, devo provare a, a ricontattarlo. Ok, perfetto. Allora ragazzi, vedendo che non c'è nessun altro che può fare un, un report, dettagliato del, del suo gruppo cittadino, passerei a, a riaprire il vecchio angolo della scienza. Uh, que, Quest'oggi vorrei presentare quattro articoletti che abbiamo pubblicato uh, diverso tempo fa e uh, inser vogliamo inserirlo anche nella descrizione del video su YouTube eccetera anche nei posti in modo tale che chi non, ha, non li ha letti possa togliere, eh, possa togliere le, le meravigliose novità che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo e degli articoli che stiamo cercando di eh, che ce, eh, traduciamo ce, per, per spronare le persone all'automiglioramento quindi eh, mm. posso, cominciamo a pubblicarli Beh, intanto Uh, intanto, voglio ringraziare anche a Daniel, che, uh, che è veramente attivissimo nella, nella traduzione di tantissimi articoli che sono bellissimi. La, la maggior parte sono, sono ispirati dalla, dalla sua, ricerca, uh, sua ricerca, che è veramente eccezionale. E quindi, uh, passiamo a questo articolo che si chiama I 18 consigli da cogliere per diventare una persona positiva e amorevole. Non sono altro che 18 consigli. Puramente logici per, per, per vedere il mondo sotto un'altra prospettiva. Ovviamente, questo articolo non vuol far, non vuol far diventare nessuno un santone o, o cose del genere, bensì far vedere tutto in un'ottica un po' più positiva, perché molto spesso, dai mass media in poi, eh, si notano solo le, le condizioni di vita negative delle persone, le, le notizie negative, perché ovviamente fanno più audience, però. Uh, è giusto anche uh, spronare un cambiamento positivo, cominciando anche a pensare in maniera più positiva, perché di novità positive vi assicuro ce ne sono tantissime, uh, al di là del nostro movimento o di altre realtà o di altri progetti sparsi in poi tutto il mondo, come per esempio la, la moltitudine in arrestabile. Uh, quel famoso video di Poloche eh, in cui una serie di, di movimenti che eh, praticamente scorrendoli uno a uno avrebbero, avrebbero praticamente eh, riempito rie fatto passare questo video per più di ore e ore intere, quindi eh, bisogna, bisogna comunque parlare positivamente per far avvenire un cambiamento positivo, altrimenti se stiamo lì a fossilizzarci sulle solite cose eh, la situazione non cambierà mai, quindi non è, è solo è un articolo che sprona le persone a essere più positive, ma in generale essere anche più costruttive, eh, perché la positività, ve lo posso assicurare um, su, sulla mia esperienza personale, contagia, e assolutamente eh, cambia l'ottica eh, in cui vediamo la vita in generale. I 12 bias cognitivi che ci impediscono di essere razionali. Questo è un altro, altro ottimo articolo eh, tradotto dal Movimento in cui, eh, che riguarda un po' le, la, la, la psicologia e eh, analizza un attimo quelli che sono i bias, ovvero quelle inclinazioni o quelle, ovvero quelle falle nazionali che uh, ci impediscono appunto di essere logici e uh, di appunto, indirizzarci verso un percorso positivo e costruttivo visto che siamo in caso di positività uh, l'articolo comunque uh, spiega molto, molto bene e, riassumendo i 12 bias che sono stati individuati eh, nella maggior parte delle società uh, nella maggior parte della società mondiale e cercando anche di eh, spiegando anche il fenomeno si cerca anche di, eh, di anche quelle che sono eh, quella che è un'assunzione verla automaticamente quindi eh, facendo un'introspezione su quelli che, che sono i nostri bias che eh, almeno, almeno un bias tra i dolci tutti quanti abbiamo, abbiamo, abbiamo avuto a che fare eh, nella nostra vita, quindi conoscendo il problema conoscendo la malattia si può anche curare se la si può anche curare come, eh, come un po' stabilisce la, la fase di sviluppo e di cura di una qualsiasi malattia medica, ovviamente questa il bias non solo una malattia, bensì delle, delle palme, che ovviamente, eh, secondo noi, vanno corrette per, per, un corret un, per, uno, sviluppo, per uno sviluppo mentale positivo di ogni essere umano, e quindi eh, di noi e degli altri, quindi abbiamo cercato di eh, diffondere questo documento, che è stato molto condiviso, tra l'altro, e ha eh, riscosso molto successo, e quindi per chi non l'avesse letto vi, vi, vi sprono a farlo, perché veramente è molto educativo. Passiamo al prossimo decentralizzare lezione, come le nuove iniziative stanno smantellando le università. Questo articolo è tratto dal blog di Ray Kurzweil, che è uno dei futuristi più conosciuti al mondo, una persona veramente geniale eccezionale, che, a cui molto spesso noi ci riferiamo, e eh, in questo articolo lui semplicemente spiega, eh, riportando le, le, quelle che sono le novità, che stanno letteralmente smantellando i, i percorsi accademici e le università di tutto il mondo. Uh, quindi si citano la famosa Khan Academy da noi pubblicizzata sempre e comunque ma anche altre iniziative che sono nate dalle stesse università per esempio c'è la um, edX, uh, ci sono i corsi di Corsira uh, e tantissimi altri corsi e tantissime altre piattaforme che racchiudono i corsi gratuiti delle università più prestigiose del mondo uh, per esempio il, il MIT, l'università di Stanford, la Berkeley University uh, le università di Harvard eccetera. quindi uh, sono, tutte, sono tutti, tutte piattaforme veramente eccezionali e che stanno veramente cambiando uh, il paradigma educativo odierno uh, prima si è citato anche Kerr Robinson uh, e cercheremo anche di pubblicare la, il, la, la sua magnifica RSA in cui spiega che in realtà uh, il paradigma educativo uh, ormai è sorpassato ed è ora ormai di decentralizzare quelli che sono i, dei, um, le conoscenze e degli ambiti accademici di tutto il mondo. Eh, quindi vi, vi suggerisco anche di leggere questo bellissimo articolo e di trarre le vostre conclusioni. L Ultimo articolo, risolvere la fame del do, facile, ovviamente questo è un titolo provocatorio in cui cerchiamo di spiegare ehm, per l'ennesima volta la, la, la tecnologia dell'agricoltura idroponica e aeroponica, in cui, eh, in cui praticamente eh, invenzioni che sono state strutturate innanzitutto per lo spazio, e che sono, hanno funzionato egregiamente, e ciò che può essere fatto nello spazio può essere fatto tranquillamente anche sul pianeta Terra. Queste sono soluzioni che sfruttano mh, circa il 70% in meno, uh, acqua, in meno di acqua e l'80% in meno di terreno arabile, quindi si possono strutturare letteralmente delle torri, torri idroponiche per, per il sostentamento uh, e per il fabbisogno nutritivo di, di una città, di una popolazione. E, e quindi uno dei tanti vantaggi di questa nuova, di questa nuova tecnologia è quella di, uh, di utilizzare quasi zero pesticidi e zero fertilizzanti chimici, quindi se fatto in maniera ottimale può veramente essere una risorsa per quelle popolazioni che non si possono permettere di uh, ottenere per calamità naturali oppure per, per questioni economiche cibo per la sopravvivenza uh, e questa ovviamente è una soluzione che si spiega benissimo. Anche Zeitgeist molto fodder e Zeitgeist Quindi eh, vi, vi sproniamo a leggerlo e di veramente diffonderlo perché sono invenzioni um, in fantastiche che sono uh, uh, atte ad aiutare tutti noi. io avrei terminato con. Uh, con questa reportistica e quindi di concludere anche il nostro podcast invitandovi a parlare a questi podcast nazionali eh, che si tengono ogni due domeniche alle ore 21 come sempre ci sarà l'incontro via TeamSpeak e Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e per aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali Nella, successivamente nel video di Youtube e sul post che verranno pubblicati sui nostri social media e blog avrete le istruzioni su come partecipare io vi ringrazio, sono Vincenzo Barbato e uh, alla prossima. Ciao ragazzi.